Buon salve a tutti, oggi siamo tornati con un po' di trash, trash italiano, con delle clip abbastanza divertenti. E niente, vi ricordo che prima di iniziare lasciate un bellissimo like, seguitemi su tutti i social e iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto, mi raccomando, importante, importante. A proposito, seguitemi sul canale Viola perché lì faremo tante cose belle e vedremo soprattutto tante cose belle. Niente, detto ciò direi di iniziare con uh, il ritorno di Peppe Fetish uh, sui social. Noi vogliamo la nostra libertà ci avete scocciato voi a queste restrizioni eeeh Dategli un sedativo, dategli un qualcosa, un calmante. Si, signor Peppe. E che succede? Non avendo piedi per tanto tempo è impazzito. Peppe Fetish, prossimo presidente della Repubblica, probabilmente. O presidente dello Stato addirittura. Lo vedo molto come uno che si mette a fare gli scioperi, che ne so, guida un popolo. Soprattutto col suo urlo virile, ma molto virile. Ah! dei feticisti quando non vedono piedi da tanto tempo, tantissimo tempo! Finisci come uno del genere, come il signor Peppe Fetish. Ma andiamo avanti! Fuck. Questo è l'esempio della mia vita, soprattutto la mattina, sono così, tipo questa mattina che per svegliarmi per far suo video, ero peggio di lei, peggio della pierrenny quando balla. ...questo ballo cercando di imitare i fratelli Merrino. <ride> Solo i fratelli Merrino sanno ballare questo. Orgoglio del web. <ride> Possiamo dire che rispecchia molto la mia vita questa clip. Questo è il problema di essere notturni. Bravo me. Le parole... ...ma che cazzo? ...sono sicuramente... fake. <ride> la manif grande il tizio uh, continuate a criticare il sindaco democratico di <ride> ma che sta facendo non c'è una uh... di queste <ride> eh, questo comizio che donald trump ha organizzato ah. nei giardini proprio ma che, che io vorrei fare la stessa cosa che ha fatto il tizio dietro il giornalista sarebbe la cosa più bella al mondo peccato che da me non ci sono giornalisti O ci sono una volta ogni tanto cioè. Non è una cosa che succede tutti i giorni Ma sarebbe fighissimo fare una cosa del genere Andare dietro il giornalista e Boh, fare delle cose, delle facce Almeno potrei diventare virale Potrei diventare il nuovo meme Chissà se succederà Quindi se vedrete questa faccia in tv A fare cose del genere Sapete il perché a Oh, un po' di trash serio eh Sì, movimento pelvico Sì e chi poteva essere se non il conte Mazzoni? Che fa movimenti sensual? Si fa per dire. Sensual. Un movimento sensual! Sensual! Un movimento sexy! Sexy! Un... Rivediamo il movimento pelvico! A sì, sì, sì! Movimento pelvico! Sì. Oh. Wow! Mi sono bagnato guardando questa clip. Mi sono letteralmente bagnato. Applausi al conte Mazzoni che è sempre un passo avanti. E lui di patate ne ha viste tante. Io di patatine ne ho preso tante. Citando il grande Rocco. Oddio. Oh che caldo. Oh. Pisano, che cazzo mi stai dicendo? Sembra un malgiollio uscito male. Tanto male. Eh, risentiamo. Buonasera. che <ride> <ride> <ride> Bellissimo Bellissimo Questa clip merita La vorrei mettere come suoneria Cioè la vorrei mettere ovunque questa cosa La sua faccia merita La sua faccia merita La vorrei guardare in loop sta clip Peccato che non possiamo Se no sare Sarei stato una bella oretta Guardarmi questa clip in loop Soprattutto per questa faccia Cioè è una faccia molto sexy Ma andiamo avanti ha, like Ma che cazzo Ma <ride> Fighissimo fighissimo adesso voglio comprare delle galline o dei polli comprare quelle braccia finte e fare la stessa cosa quanto è bello è navigata e poi il pollo soprattutto è molto swag così ha molto stile messo così sembra tipo il bulletto di turno cioè non è bello Madonna, regalatemi un pollo, regalatemi una gallina e un braccio, voglio fare la stessa cosa, cioè. È troppo bello. Ma andiamo avanti, torniamo al nostro Fedez. Il negozio porteresti una ricetta. Ah, sì. Oh, è... no Ma in farmacia porti la ricetta. Ah, certo, che genia, che genia. E fu così che lei divenne influencer. Applausi! Applausi. Ehi? Ma <ride> si mi hai fatto sboccare, ho detto ma come? A posto, a posto, livello cui mille dopo questa risposta, mille, cioè la domanda più stupida al mondo è, è la sbaglia, la sbaglia, mi dispiace Chiara, eh, mi dispiace a tisane, Hugo, no annadelo, annadelo, che cazzo cosa ho appena visto cosa ho appena visto questo è quando non sai cosa fare nei social e provi a fare la cantante ma in realtà mm, no non vale cosa diamine ho appena visto cosa diamine ho visto meglio andare avanti allora ha un buco ma non è una ciambella cosa potrebbe essere che ha un buco ma non è una ciambella cosa potrebbe essere la Volevate, volevate, non sono un italiano medio Scrivete nei commenti cosa secondo voi ha un buco ma non è una ciambella Ha un buco ma non è una ciambella Cosa potrebbe essere? Lo scopriremo Torniamo al nostro Peppe Fetish che ci regala un balletto sensual Con questo monarca, questo re, questo sovrano Guardatelo come balla, quanto è sexy io sono me stesso, io non ho niente da perdere Ho i piedi chiatti, sporchi, anneriti, puzzolenti Mi fa fare un cazzo di marmo, ti alza il cazzo, in poche parole Scavavate a casa e me lo, me lo spacco in mano Me lo spacco in mano, me lo spacco in mano Questa canzone è molto meglio di molte canzoni trapper nel 2021 E non sto scherzando Scavavate a casa e me lo spacco in mano Cazzo di marmo, me lo spacco in mano Merita Nuovo trap per uh, Peppe Fetish Dopo l'urlo virile di prima Tutto è possibile Ma andiamo avanti Wee, wee, wee, wee, wee, wee, wee, wee. Ma tu lo sai che sei? Lo sai che sei? Dica, dica Sei una zozza Con la z di zebra Come dire zozza con la z di zorro? La stessa cosa Cioè, non cambia molto Ok Woo woo, woo, -woo, -woo. Un momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, un momento, un momento, momento, Che momento, ha momento, tizia? Secondo me era mo molto modificata. Molto modificata. Ecco perché non bisogna dare i social in mano a certa gente. Soprattutto per uh, i movimenti finali che fanno molto dubitare di lei. Ma andiamo avanti, torniamo al trash vero e proprio. Cosa disegnava da bambino? Vediamo. Vediamo cosa disegnava da bambino. momento, un Bene, disegnava falli, disegnava proprio quelli, proprio quelli che non possiamo chiamare per nome e cognome Spero non mi censurino questo video, ma non è colpa mia se disegnano robe del genere Che cos'è questo? Artista numero uno Opera d'arte. In realtà se lo guardate al contrario è un gelato. Ha disegnato palesemente un gelato. Al contrario però. No, a chi, chi prende in giro, a chi prende in giro. Ha disegnato proprio quella cosa. Non lo so perché ma gli è venuto in mente. A proposito di puper secchione, ogni venerdì su Twitch alle ore 21, non mancate. E questo disegniamo di, di, di della scuola. Cioè tu a scuola disegnavi i membri Disegnavi proprio quelli Ora ho capito cosa ha fatto lui durante la sua vita Un emerito che Va bene, va bene Che dire, il trash Ha sempre quel tocco in più Sempre quella cosa in più Il trash è la cosa più bella che esiste Ma che dire Questo è quanto, spero che vi sia piaciuto questo video Ovviamente lasciate un bellissimo like, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, seguitemi sui social mi raccomando soprattutto sul canale Viola e noi ci vediamo alla prossima sempre se ho voglia di registrare ovviamente.